Che dirvi care amiche e cari amici e notte voglio un po filmarmi con la modalità orizzontale farò questa premiere perché voglio di nuovo mandarvi dei saluti poi ho avuto molte visualizzazioni c'è un promedio di due ore di visualizzazioni al giorno del canale dovrei arrivare a 11 ore e in un anno mi danno la monetizzazione ma sto leggendo dei libri forse farò un'altra recensione di libri chissà poi ho ricevuto delle critiche che potrete vedere nei miei ultimi video dei soliti haters che io non le voglio filtrare ma mi chiedete sempre di non parlare degli haters di dedicarmi ad altro di dedicarmi ad altro e io vabbè mi dedicherò ad altro però insomma si fanno sentire si vede che si vogliono fare pubblicità oppure chissà perché perché uno mi ha criticato e già zero followers sembra un canale fake fatto apposta per spammare commentari cattivi infamanti e quindi eh, questa realtà degli haters che hanno invaso ed inquinato eh, internet il web youtube rendendolo un posto eh, peggiore a loro immagine e somiglianza intanto c'è così poca luce che poi questa applicazione mi filma rossa ma vabbè ma chi se ne frega io sono convinto che il nostro amico haters mi starà seguendo e quindi io gli dico continua a commentare continuate a commentare se avete il coraggio di commentare in maniera critica ogni mio video avete il coraggio se ne avete il coraggio di commentare in maniera critica ma decente ogni mio video io sono aperto alla critica poi il bello è che vedono solo un video scrivono fesserie e se ne vanno via ma chi lo sa perché lo fanno non ne ho idea però contenti loro contenti tutti alla fine mi cambio occhiali così vedo bene quando arrivano i cinque minuti beh se ne sono sentite tante notizie sulla greta notizie sulla lega ci sarebbero dei video novità da fare ma io purtroppo ciò delle novità più impellenti e sera e ancora devo lavare i piatti della cena pensate un po voi Sono le stoviglie e i piatti del pranzo e della cena. Quindi adesso vi lascio Ciao.